Buongiorno a tutti voi partecipanti del viaggio della memoria a Cracovia e Auschwitz di questo mese, luglio 2017. Per me è una situazione un po' strana, istoreco quando organizza i suoi viaggi di studio sempre organizza anche prima qualche momento di formazione, di introduzione al tema. Questa volta lo facciamo insieme all'associazione Are e Rire di Rimini, questo viaggio i partecipanti sono un po' sparpagliati sul territorio della nostra regione quindi non c'è un momento unico e ci tocca farlo online vediamo come viene eh, se sono in grado anche senza poter dialogare e discutere con voi a trasmettervi qualche riflessione sul tema di, di questo viaggio come vedete il viaggio eh, sul primo slide vedete L'immagine della storia della Polonia del Novecento, ci sono diversi spunti che magari dopo eh, andiamo a, a riprendere alcuni, eh, come primo, come quello che riconosciamo tutti, chiaramente la scritta in alto: Arbeit macht frei. Su questo graffiti eh, che ho fotografato nelle periferie di Cracovia. Lavoriamo qui eh, all'istoreico istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea di Reggio Emilia, il viaggio lo facciamo questa volta non da soli, eh, l'ho già detto che lo facciamo insieme ai nostri amici dell'associazione Are, Ere, Ire di Rimini. Io mi chiamo Mattias, Mattias Duersfeld, e mi occupo da una ventina d'anni di viaggi della memoria e viaggi di studio per ragazzi e per adulti. Non sarò adesso il, il vostro Wikipedia, uno, so molto meno di Wikipedia, secondo, se usate Wikipedia non avete bisogno di questa parte del nostro sapere. Eh, voi potete leggere un sacco di libri, potete vedere un sacco di siti, sentirete le guide a Cracovia, ad Auschwitz che sanno tutto eh, quindi non vorrei soffermarmi oggi molto sulla la data specifica che il 21 di dicembre del 1942 è successo questo che x mila ebrei hanno subito tale eh, queste: sono cose importanti che potete trovare però da soli senza problemi nei libri e sui siti. Quindi la conferenza di oggi è più per cominciare con qualche riflessione generica su come fare un viaggio della memoria e su come fare un viaggio della memoria ad Auschwitz che è un posto stranissimo dove facilmente ci sbagliamo quando lo visitiamo Facilmente andiamo dietro a dei pensieri che forse non sono quelli giusti, dovuti allo studio del luogo, cosa che vorremmo fare con voi, ma dovuto ai nostri pregiudizi, alle nostre letture precedenti, non finite, alla nostra fretta. Quindi parlando un po' dell'atteggiamento del che secondo me è importante quando si va ad Auschwitz. Il primo invito, e l'invito più importante, è quello alla Slow History, e cioè di andare piano. Quando si studia, soprattutto quando si studia la Shoah, credo, quando si visita Auschwitz, bisogna andare piano. Non bisogna pensare di aver già capito, non bisogna pensare di questo lo so già bisogna tornare sulle stesse sugli stessi testi, libri varie volte, secondo me, sugli stessi luoghi, visitarli varie volte è complicato Poi voi andate anche in luglio, sarà un luogo molto pieno, molto pieno anche da turisti che visitano con tutto il rispetto per le tante modalità di studiare, di visitare, di commemorare. Certamente non tutti dobbiamo fare le stesse cose e adottare gli stessi meccanismi quando andiamo a visitare un luogo. Però quando vado ad Auschwitz in estate, qualche volta ho difficoltà di concentrarmi quando di fianco a me mangiano il popcorn, girano l'infradito in canottiera a farsi la foto sui binari eh, da dove scendevano gli ebrei deportati. In estate è un luogo molto frequentato, molto pieno, molto pieno di turisti nel senso negativo della parola. I colleghi di Auschwitz si danno un grande affare per affrontare la situazione, per discuterne, per vedere come si fa senza razzismo, senza perbenismo, senza esclusione di chi vuole una visita più leggera, far però comunque che tutti possano visitare con i propri mezzi, con la propria maniera, in propria maniera questo, questo luogo importante, senza però eh, perdere eh, di vista le cose più importanti, fondamentali, caratteristiche che assolutamente vanno eh, viste e vanno anche onorate e vanno anche rispettate. Quindi il primo invito è quello della Slow History. Andate piano, molto piano. Un altro invito, lasciate un po' perdere quello che sapete già, tutti voi avete già letto visto delle cose, a tutti noi eh, succede che quando andiamo lì che pensiamo alla sofferenza una delle cose che riscontriamo molto spesso eh, per esempio quando ci si va invece d'inverno eh, che le persone dicono ci immaginiamo che freddo avevano i deportati eh, di Auschwitz, di Auschwitz, Birkenau d'inverno freddo io oggi che ho mangiato e sono vestito bene, figuriamoci i deportati bisogna tenere presente che la maggior parte dei deportati non ha mai sofferto il freddo. L'80% di chi è stato deportato ad Auschwitz, ad Auschwitz-Birkenau, non ha mai avuto il freddo, non ha mai avuto fame, non è mai stato maltrattato, non ha mai lavorato, non è mai stato torturato. Non perché siano stati trattati bene, ma semplicemente sono morti nella giornata del loro arrivo. La caratteristica di Auschwitz è Auschwitz II, il campo di sterminio di Birkenau. I deportati arrivavano e venivano uccisi lo stesso giorno del loro arrivo. Quindi tutta questa empatia che noi sviluppiamo verso quelli che soffrono è fuorviante, o parzialmente fuorviante, perché in realtà Auschwitz era un luogo, è un luogo complicato perché erano diversi campi, però appunto non abbandoniamoci a questi sentimenti che per l'80% dei deportati sono fuori luogo. Però c'erano anche gli altri 20%, quindi attenzione di nuovo Slow History, Auschwitz è un luogo molto stratificato, ha molte storie, è un campo di lavoro, è un campo di concentramento, è un campo di sterminio, quindi ci sono molte storie e anche lì appunto bisogna andare piano e non pensare che una storia che incontriamo sia così valida per tutti i luoghi e per tutti gli anni, perché c'è anche una cronologia nello sviluppo di Auschwitz, quindi attenzione a queste trappole quando visitiamo Auschwitz.